Possiamo andare anche ad automatizzare il processo di inserimento delle coordinate, perché insomma non è molto smart, ora ci vuole <ride> andare a inserire manualmente le coordinate di ogni punto che andiamo, che andiamo a, a mettere sul su mappa. Per cui anche in questo caso ci vengono incontro quelle che sono le funzioni qui nell'area defaults. Sono anch'esse automatizzabili. E in particolare quello che possiamo andare a fare praticamente qui è crearci una nostra uh, espressione, diciamo così. Allora, ad esempio, uh, io voglio che uh, non vengano salvate solo le coordinate uh, in questo campo che uh, è testuale, uh, ma mi venga anche espresso l'informazione relativa al tipo di PSG che sto utilizzando, che in questo caso è il 32633. Quindi inserisco questa uh, informazione, do uno spazio e uh, a questo punto vado a mettere un doppio pipe che mi interrompe questa stringa e mi consente di andare a uh, inserire una uh, funzione tra queste qui uh, presenti uh, nel calcolatore. E la funzione che a me interessa è quella relativa alla x, quindi la coordinata, uh, la coordinata x. Voglio che venga anche uh, inserita la coordinata y. Quindi Inserisco di nuovo un doppio eh, pipe, magari gli do un trattino di spazio in modo che viene resa più leggibile la eh, lettura delle, delle coordinate e eh, vado quindi a inserire anche la coordinata Y. Come vedremo a breve avrò praticamente una stringa testuale in cui ci sarà le PSG e le coordinate di quel punto. La funzione così come è inserita è corretta. Ovviamente eh, l'output è per nulla perché nella tabella attributi non ho nessun dato, e non ci resta quindi che andare a eh, lavorare sulle, sulle coordinate. Facciamo anche un primo, un primo test di funzionamento. Inseriamo un punto. Ecco qui, è stata inserita subito la coppia di coordinate eh, con il sistema di riferimento corrente e ovviamente abbiamo qui la, il menu a tendina che abbiamo preparato in precedenza. Quindi diciamo, interrompiamo la sessione senza andare a salvare nessun tipo di, di punto e torniamo a quello che stavamo uh, facendo. Coordinate ne abbiamo parlato, strada pubblica e la solita checkbox che possiamo tranquillamente lasciare così com'è, il, il, il field immagine. Precedentemente ho già uh, detto che ho settato uh, questo come attachment, quindi come uh, un uh, field uh, in cui è possibile visualizzare quello che è il, il path, cioè praticamente il percorso uh, all'interno del nostro uh, P5 e salvato uh, un'immagine, perché voglio che io venga inserita l'immagine. Quello che voglio anche andare a, a inserire è il tipo di contenuto, immagine in modo da avere un'anteprima all'interno del form, un'anteprima di quell'immagine. Quindi eh, in questo modo eh, noi avremo che eh, quando apriremo il, il form di inserimento dati, quando si aprirà il form di inserimento dati, eh, verrà generata un'immagine con delle dimensioni eh, o automatiche, quindi vengono prese le dimensioni dell'immagine stessa, per cui eh, se l'immagine è ad esempio 200x300 pixel avremo un'area un di quelle dimensioni, se è 2000x3000 pixel avremo un'area immensa in cui è visibile l'immagine. Per fare questo magari io eh, blocco eh, l'altezza, la, uh, la, uh, eh, blocco l'altezza, magari a uh, 200 uh, pixel, in modo da vedere l'immagine, però non qualcosa di così uh, enorme. Anche in questo caso facciamo un not e uh, quindi apply. Dunque, non ci resta che fare i primi test di eh, inserimento eh, dati, quindi ad esempio rimettiamo un punto, in questo caso noi vogliamo andare a mappare eh, ad esempio un, un uh, chiusino. Inseriamo questo qui, chiusino di ispezione è su strada pubblica, chiusino, ecco 600x600 pixel in questo caso, eccola qui l'immagine però è stata ridimensionata al, al 200 che ho, uh, pixel che gli ho impostato io. Ok, e quindi se interrompo e salvo, quando vado a interrogare quello che è il punto, nel form anche di uh, interrogazione ottengo l'immagine in, in anteprima.